non sono stati toccati i rapporti tra Turchia e Israele ovviamente tante altre cose sarebbero eh, da dire, però prima mh, di mh, magari ritoccare ma nuovamente le questioni legate alla geopolitica che ripeto dalla mia prospettiva di analisi ma credo anche da quella delineata da Emanuela eh, si legano in maniera molto stretta con gli interessi economici soprattutto di gestione e di sfruttamento delle risorse ingenti eh, naturali che entrambi eh, i paesi possiedono, e, e Russia e Turchia ovviamente, e che sono anche un'arma di scatto importante, non soltanto i rifugiati a cui si accennava in precedenza, ma anche il gas eh, e, e, e altri tipi di, di risorse sono un'arma di scatto molto importante, non soltanto nei confronti dell'Occidente e dell'Unione Europea, ma più in generale anche ehm, della regione orientale. Eh, vorrei passare invece la parola Amorak Cinar, che è eh, giornalista, scrittore, coautore di questo volume, trovate anche qui in, questa, in questo dossier che il CIPMO ha fornito, ogni luogo è Taksim che ha coautorato insieme a Denis Lucel, da Gesi Park al Contro Golpe di Erdogan, pubblicato eh, Se non sbaglio quest'anno per Rosenberg e Sellier. Allora, da Murat non vorrei una riflessione sul contesto geopolitico, ma io invece Murat Grazie. ti chiederei più di soffermarti sulle questioni relative alla politica interna e allo sviluppo dei movimenti della società civile e di contro società civile che la Turchia, come dire, eh, di Erdogan sta reprimendo ormai da, da diversi anni, quindi ti chiederei più di soffermarti sulla dimensione domestica, nazionale, raccontandoci qual è oggi la situazione, come determinati contesti vengono vissuti e quali sono dire, le ripercussioni interne di questo quadro geopolitico. Che in parte eh, abbiamo eh, delineato. Okay. Proviamo, Aspetta che ti il dice che funziona. Ma Parisi, speriamo, se no lo facciamo funzionare. Prova? Funziona? Sì. sì. Si sente? Ok. Anch'io non, non ne ho bisogno, però se lo vuole il Presidente. Allora, eh, vabbè, prima di tutto grazie che siete qua e eh, eh, in modo anticipato, cioè anticipatamente chiedo scusa per le mie scarse competenze linguistiche, quindi eh, cerco di farmi capire in qualche maniera. Ehm, per me è la seconda volta ehm, che sono qui all'Università con Rosita, tra l'altro, ehm, l'anno scorso in un'iniziativa organizzata dal Caffè dei giornalisti, ehm, eravamo sempre in questo campus, non in questa aula, e parlare della libertà di stampa e del diritto non esistente all'obiezione di coscienza in Turchia. E parlare con gli studenti ovviamente è una cosa che io non faccio spesso, Ah, proprio con i primi, con le prime, ho un effetto che fa scappare le persone, proprio all'inizio non avrei detto. <ride> no. e, però sono anche arrivato io. Eh. Ah, è vero, è vero, allora si, diciamo si, si può compensare. Okay. Eh. E, dicevo, spesso non parlo davanti agli studenti e parlo mh, davanti agli addetti al lavoro, non giornalisti, oppure um, intellettuali, oppure cittadini semplici che hanno una curiosità storica magari sulla Turchia, sul Medio Oriente, eccetera. Quindi una, la vostra conoscenza media è, mi è molto ignota, quindi vorrei fare qualche domanda all'inizio. Siete tutti studenti di scienze. scienze politiche, relazioni internazionali cose del genere? Ok. C'è qualcuno tranne, tranne Carlo ovviamente, specializzato sulla Turchia? Che vorrebbe specializzare solo uno, perfetto. lo e... se... rischia e eh. guardi che se poi verifico che la tua specializzazione sulla Turchia non è sufficiente, sono guai. Sì. Sempre tranne Carlos c'è qualcuno che sa parlare in turco. Va bene. E, allora andiamo verso le domande un po' più facili. E chi è mai stato, stato in Turchia? Ok, vabbè, tranne Carlo e te a questo punto. E, al di là delle motivazioni turistiche, chi ha trascorso un periodo significativo, sostanzioso, in Turchia, tipo non una settimana, un mese, Erasmus, cose del genere, tranne voi due? No. Nessuno, sì, sì. perfetto. E Chi ha visto un'altra città, non, non Istanbul, Ankara, altre città? Ok, quale città? Adiaman. mamma mia, complimenti. Poi? Gemlick, Olive, Bursa, come Torino, Ciafia. Eh? Ok, per, perfetto, va bene. Allora, eh, io... Mm, io sono un giornalista e eh, sono un giornalista freelance, detto in inglese, precario, detto in italiano. Eh, lavoro per un'agenzia di notizia internazionale che si chiama Presenza e vi invito vivamente di visitare il suo sito. È un'agenzia di notizia che eh, pubblica i suoi articoli in sette diverse lingue. E se sapete parlare in francese, greco, ungherese, tedesco, spagnolo, brasiliano, portoghese, eccetera, eh, potete leggere gli articoli in diverse lingue. Ha sette retazioni sparse nel mondo, quindi stiamo parlando delle notizie provenienti dal proprio territorio. Dal territorio no? Ci sono degli inviati che sanno parlare la lingua del paese in cui lavorano oppure hanno, sono proprio dei cittadini che vivono in quei paesi. E sono specializzato sul movimento antimilitarista, obiezioni di coscienza e movimenti non violenti rivolte popolari. E di conseguenza mi occupo direttamente e indirettamente anche della libertà di espressione in Turchia e purtroppo da qualche anno anche in, in Siria, da quando è scoppiata la guerra civile in Siria ormai, anche per via delle motivazioni che ho elencato prima, e la Turchia è sempre più coinvolta in, in questo paese che era un paese meraviglioso prima che venisse distrutto. Ehm... Di conseguenza eh, libertà all'espressione, questo titolo super grande, è, la mia, mm, è il, mio, il punto di cui mi interesso molto e anche il, la causa che mi ha spinto a collaborare per la pubblicazione di questo libro. E ogni logo Taksim è pubblicato da una um, casa editrice storica importante di Torino, Rosenberg-Selie. Il libro parla della rivolta popolare più grande della, della storia della Repubblica di Turchia, la rivolta popolare di Gezi che eh, c'è stata nel, nel 2013. Il libro è stato scritto da Denis Yücel, un giornalista turco tedesco, è nato e cresciuto in Germania, poi parlando il turco, poi avendo anche doppia cittadinanza, ha viaggiato parecchio in Turchia e l'ultima volta il suo viaggio è stato interrotto con la richiesta di una detenzione cautelare. Poi è stato tradotto in un arresto definitivo ed ha trascorso un anno della sua vita in un, in un carcere speciale a Sidibri in Turchia, a Istanbul, in, un, in una cella da 7-8 metri quadri e quindi isolamento totale da solo, ehm, due, ehm, le, le, la sua imputazione gli è stata consegnata il giorno in cui è stato scarcerato quindi per un anno intero lui, i suoi familiari, i suoi legali, ma nessuno sapeva ufficialmente di cosa fosse stato accusato ma in realtà indirettamente noi lo sapevamo, perché il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, ma anche altri esponenti del governo, in diverse occasioni pubbliche in, in Turchia oppure all'estero, dicevano perché avevano arrestato Denis. È strana questa par frase, vero? Perché non sono stati loro a arrestare Denis, sono stati poliziotti col mandato d'arresto del sistema giuridico. Tuttavia, in, in assenza di, di un'imputazione prodotta dal sistema giuridico, ovviamente li mandano. Eh, Dell'arresto sono ovviamente gli uomini politici, anche le donne avrei voluto dire, però non ci sono stati in quel punto. E, Denise è stato accusato ehm, di propaganda terroristica e spionaggio militare. No? E sono due temi molto due titoli due accuse molto pesanti tuttavia in Turchia come dicevo prima sono la gomma da masticare proprio si usa di brutto per passare il tempo no? si accusa in ogni occasione possibile qualcuno di attività terroristica spionaggio militare eccetera e il giorno in cui è stato scarcerato il 16 febbraio di quest'anno gli è stata consegnata l'imputazione quindi lui ha trascorso un anno in carcere senza sapere di cosa fosse stato accusato e quando è stato scarcerato proprio il momento importante, super utile anche, ha saputo di cosa fosse stato accusato. Quindi l'occasione per difendersi durante la sua detenzione non l'ha avuto proprio. Questo ci fa capire, a mio parere, secondo la mia, il mio punto di vista, poi se ne avete un altro fatelo presente, e ci fa capire che la sua detenzione non era un, il frutto di un percorso giuridico. Ma la sua detenzione era la conseguenza di una posizione politica, hm? di una scelta politica. Allora, perché? Soprattutto perché, eh, un giorno prima della sua eh, scarcerazione, il primo ministro, Vinali Hildreim, ha incontrato la prima ministra tedesca e Angela Merkel e durante la conferenza stampa, dopo il loro incontro, il primo ministro turco ha deciso di rispondere alle domande, dopo due anni di, di silenzio, ha deciso di rispondere alle domande di un giornalista, no? Dei poi un giornalista ha alzato la mano, ha fatto la domanda, effettivamente ha chiesto della situazione di Denizi Ugelle. E il primo ministro ha detto mi aspetto delle notizie molto positive in questi giorni. E il giorno dopo Denisi già è stato scarcerato. Allora, ehm, questo è l'ordine del giorno, come dicevo prima in Turchia. In Turchia, soprattutto da quando è avvenuto il tentativo di colpo di Stato 15 luglio del 2016. E, e, la, libertà ormai, e la, la libertà di espressione ormai, la libertà di stampo oppure la libertà di pensiero in qualche maniera e de, di la possibilità di esprimere il pensiero, non è, non, non, non è, eh, non possiamo, possiamo tranquillamente dire che è inesistente. E anche se a livello costituzionale e legislativo è un diritto tutelato, garantito da parte dello Stato teoricamente, però eh, praticamente nella vita quotidiana non è un diritto che si può praticare. E ovviamente, ovviamente dico, però qua forse la parola la poteva anche risparmiare, forse lo sapete, e per chi soprattutto è interessato della Turchia, e in, il numero dei giornalisti detenuti è, è molto alto, no? il record mondiale lo tiene la Turchia, almeno qualcosa tra i record mondiali l'abbiamo anche noi e circa 200, 180, 200 giornalisti, poi c'è chi entra e esce, eccetera, sono in carcere. Più di 50.000 impiegati statali sono stati allontanati dal posto di lavoro senza avere ricorso avere la possibilità di fare ricorso, quindi non possono più riesercitare il loro lavoro. Più di 100.000 persone sono state messe in carcere dal 15 luglio del 2016 fino ad oggi con l'accusa di fare eh, propaganda per il conto delle organizzazioni terroristiche oppure appartenere effettivamente, effettivamente a un'organizzazione terroristica. Come mi aveva detto un mio amico che è stato mh, incarcerato per 4 anni nel carcere di Sinjana ad Ankara con queste accuse in Turchia non mancano le organizzazioni terroristiche soprattutto dal punto di vista dei giudici no? ci sono stati anche dei casi pubblici interessanti in cui il giudice alla fine dell'udienza scriveva, dettava la relazione e la segretaria magari provava a scrivere e dicendo il propagande per il conto dell'organizzazione terroristica apparteneva e la segretaria si girava, sì, sì signor giudice, però quale organizzazione? E uno a caso e veramente ci sono stati dei casi così soprattutto nel, nell'ambito dei maxi processi di Argon con valus eh, eudativi del 2002, 2003 e 2004 e ci sono stati dei, dei processi in cui pa per pagine, pagine, pagine, pagine non veniva nominata nessun, nessuna organizzazione terroristica perché questo eh, ci fa capire che eh, il terrorismo è un concetto molto interessante, molto delicato, molto fragile e molto però eh, utilizzato e consumato in Turchia. E ovviamente ah, questa ha delle motivazioni antropologiche, sociologiche, storiche e che forse questo non è il momento nella sede eh, adeguata per parlarne, però eh, vi invito vivamente di approfondire questo, questo tema se vi interessa perché è una chiave di lettura importante per capire la Turchia di oggi. La Turchia di oggi, soprattutto dopo il tentativo fallito del, di colpo di Stato del 2016, abbiamo detto che vive uno sta, sotto lo stato d'emergenza ufficialmente. Il 20 luglio è stato dichiarato lo stato d'emergenza e che per la mia lettura personale e, e, è stato l'inizio di un colpo di stato civile, colpo di stato politico. No? E il governo accusa la comunità religiosa Gulen di, di progettare e mettere in atto il, il colpo di stato. E la comunità religiosa Gulen è una realtà religiosa sparsa in tutto il paese, è nata negli anni '60, e con l'arrivo al potere del Partito dell'Usurpo della Giustizia ha deciso di eh, dimostrare pubblicamente per la prima volta il suo appoggio così evidentemente a un partito. Quindi è nato all'inizio 2000 un matrimonio, un amore pazzesco tra questa realtà religiosa è il partito che tuttora governa il, il paese da più di 15 anni. Il matrimonio finito, come succede in alcuni casi anche nella vita, e, e però si è trasformata in una guerra feroce, molto, molto aggressiva. Così tanto che su questa guerra sono state costruite anche costruite le propagande elettorali, e sono stati lanciati dei maxi processi. Siamo arrivati al punto che il 15 luglio, molto probabilmente, la, uno, delle, uno dei. Dei soci di questo sistema ha provato a rovesciare il potere dell'altro, quindi a ottenere il suo potere e a rovesciare la sua posizione. Ehm questa occasione è stata sfruttata alla grande, esattamente come aveva detto il Presidente della Repubblica nella notte del colpo di Stato, il dono del Signore, lui l'aveva definito il tentativo di colpo di Stato. Questa occasione è stata sfruttata alla grande e, e non soltanto i presunti golpisti e i simpatizzanti dei presunti golpisti, ma tutte le voci dell'opposizione sono state colpite. Giusto per fare un esempio, perché gli esempi purtroppo sono tantissimi, Tipo Özgür un quotidiano nazionale, l'unico quotidiano nazionale che veniva pubblicato in lingua kurda, è stato interamente chiuso, il suo edificio è stato svuotato con irruzione della polizia, tutta la redazione è stata spostata in diversi centri di detenzione sparsi nel paese. Oppure Asaliyah Velhat, che nella città di Shirnak si trovava, un altro quotidiano kurdo locale, ma molto importante e storico, è stato anche quello interamente spostato dall'edificio in un carcere. E, e Soprattutto la stampa è stata colpita, ma non soltanto, la Turchia oggi conta 93 sindaci in carcere, persone elette con i voti democraticamente del popolo, 93. quindi 93 municipalità sono nelle mani dei commissari straordinari e guardate a caso, ovviamente sono membri del partito dell'usurpa della giustizia, che è il partito che governa il paese da più di 15 anni e anche il capitale è stato colpito, ovviamente, l'energia economica degli oppositori, oppositori appartenente alla comunità di Guilanne, quella realtà accusata di aver tentato di fare colpo di Stato, ma anche il capitale appartenente a tutte le, tutti gli oppositori. Il capitale come può essere il mezzo di, tra, di, di, di comunicazione, il capitale può essere come una fabbrica. No? E, in questa area di grande repressione ovviamente non è rimasto un, nessun tipo di spazio alle voci dell'opposizione, no? come è stato detto prima, la Turchia, anche come ho detto io all'inizio, è sempre più presente sul territorio siriano, soprattutto abbiamo visto pubblicamente con l'intervento militare che è stato lanciato contro Afrin, contro la città di Afrin che si trova nel nord della Siria, in cosiddetta Rojava, no? in questa zona che ha dichiarato la sua autonomia nel 2014. E, Ovviamente eh, si parla sempre meno, come aveva lanciato anche eh, accesa anche la scintilla rosita, si parla sempre meno di, di quello che succede a livello nazionale, a livello locale in Turchia, no? se ci sono le, le voci dell'opposizione, soprattutto del movimento eh, turco. No? E, mh, ci sono state le voci dell'opposizione che, che hanno deciso di rifiutarsi e, mh, di, di rifiutare le politiche della guerra, tipo l'Unione dei Medici, l'Unione dei Medici ha, di, ha lanciato un, uh, un comunicato molto semplice, su Twitter ha, ha messo le sue prime righe, poi ha messo il link al comunicato, un comunicato molto semplice di malapena 7-8 righe, il comunicato dice che la guerra è una cosa che danneggia la salute e non bisogna portare avanti le politiche a favore della guerra, no? un medico cosa può dire diversamente quando si parla della guerra? No? Allora, il, eh, immediatamente è stata lanciata una campagna politica e mediatica contro l'Unione dei Medici. Il Presidente della Repubblica nell nella prima occasione ha definito come traditori della patria i medici che hanno firmato questo appello, poi numerosi giornali hanno definito come amanti del terrorismo oppure terroristi questi, questi medici. Nell'arco di una settimana 11 membri, tra cui ovviamente tutto il Consiglio amministrativo e il Presidente, sono stati presi uno per uno nel, con le irruzioni verso, dentro le case e sono stati portati nei centri di detenzione, ca, detenzione cautelare che poi è diventata arresto poi sono stati scarcerati nel, nel giro di un mese. E, tuttavia e la, la campagna politica è, è stata lanciata e anche quella mediatica. E accusare una persona come traditore della patria no? come titolo e come accusa è una cosa molto forte, molto, molto pesante, soprattutto avrebbe anche delle conseguenze eh, legali. No? E tra l'altro è una cosa molto comune, molto vecchia in Turchia. Non so se conoscete il poeta Nas Mikmet. Okay? Nas Mikmet, quando la Turchia eh, all'epoca con il governo di Menderes ha deciso di mandare i suoi soldati nella guerra di, di, di Corea, e ha scritto questa poesia, era molto critico nei confronti della guerra e della spedizione dei soldati in Corea e, e quindi è stato criticato molto da parte del governo di Menderes negli anni 60, no? negli anni 50-60-50. Ed è stato, devo accorciarsi, e questo è un altro problema mio. No, Finisco dopo, subito. Dopo riparli. No, un po di sì, video. sì. Ho sempre paura che non mi diano più. No, no, ehm... Non ti preoccupare. Ma era una battuta, Presidente. Ehm... Ehm... Lo sito è poi una difensora dei popoli. Per cui... eh, beh. E comunque, giusto per concludere questo esempio, le, sue, le posizioni contro la guerra di Iqmed sono state criticate all'epoca all da parte del governo e lui stesso è stato umiliato, poi anche carcer, incarcerato, arrestato, eccetera. ha scritto una poesia che si chiama Nasim Iqmet continua a fare il traditore della patria, in cui dice: se mandare dei giovani ragazzi a morire in Corea, se difendere il, le armi, eh, del, degli Stati Uniti è amare la patria, sì, continuate a scrivere che io sono traditore della patria, quindi oggi eh, nonostante più di 50 anni, 60 anni trascorsi in, in, nella Turchia di oggi eh, assistiamo alla stessa cultura eh, che governa il, il paese. in cui ormai è difficile vivere e quindi le ripercussioni in questo contesto eh, ce ne abbiamo anche qui in maniera più o meno diretta, come voi sapete noi avevamo aperto diversi scambi Erasmus con la Turchia come Ateneo, questi scambi Erasmus sono al momento sospesi in uscita per gli studenti italiani e torinesi che dovrebbero recarsi in Turchia, sono aperti in entrata questo a questo apposto, questioni politiche anche molto, molto importanti, sulla necessità, una necessità di inviare gli studenti, eh, però come dire, ci sono delle ripercussioni duplici, no? interne certamente, ma anche indirette in altri contesti. Miani, io ti darei adesso a questo punto la parola, visto che tu non l'hai presa all'inizio per far condicio, anche tu 12 minuti, al massimo, Assunto. e poi riprenderò la parola per ridarla di nuovo ai nostri. Sì, io, no, mi sono preparato perché siccome quando Alberto mi ha detto che non sarebbe venuto, ho cercato di rapidamente per parlare di alcuni aspetti di